Buon pomeriggio a tutti, eh, oggi è una giornata storica come ha detto ieri l'assessore Fiorini eh, quando è intervenuta per spiegare appunto il regolamento sul, sulle botticelle, è una giornata storica perché arriviamo in aula eh, dopo un lunghissimo eh, lavoro, eh, un lavoro che comunque ha visto coinvolti eh, molte associazioni eh, a differenza di quanto si diceva ieri che sono state informate comunque dell'attività che questa amministrazione stava intraprendendo perché come sapete benissimo nel nostro regolamento avevamo richiesto appunto eh, nel nostro diciamo programma elettorale avevamo richiesto eh, l'abolizione del servizio attrazione animale ma chiaramente poi confrontandoci con l'avvocatura Capitolina eh, abbiamo ben compreso che purtroppo insomma quel punto del programma del Movimento 5 Stelle non poteva essere portato avanti, ma noi non ci siamo fermati chiaramente al no degli uffici, un no chiaramente legittimato insomma da eh, un disegno di legge molto, molto chiaro che è appunto la legge eh, 21 del 92 che è stata citata ieri eh, più volte durante durante la discussione, una legge che chiaramente prevede il trasporto pubblico di piazza a trazione animale, perciò diciamo, eh, dà comunque supporto all'attività eh, delle botticelle. Ecco, allora è un servizio che questa amministrazione, come anche le altre amministrazioni, non potevano per forza di cose eh, vietare e allora eh, abbiamo individuato, chiaramente una soluzione alternativa, una soluzione diciamo una via di mezzo, possiamo definirla in, questo, in questi termini, una, una soluzione chiaramente eh, per eh, spostare appunto il servizio attrazione animale all'interno eh, dei parchi e delle ville storiche, così come appunto cita una norma di riferimento, una norma nazionale dove eh, riferisce che i comuni possono eh, regolamentare il servizio, cioè possono appunto decidere dove poter eh, eventualmente eh, diciamo, mh, svolgere questo servizio. Questo è l'articolo 70, servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte, eh, la numero 285 del 30 aprile del 92 dove nel eh, primo comma, nell'articolo 70, eh, viene citato in questo modo, i comuni sono autorizzati a rilasciare le licenze per il servizio di piazza con veicoli e attrazione animale, e i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui i tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. Eh, perciò, eh, e poi cita, i comuni possono destinare speciali aree delimitate e segnalate per lo, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza. Ecco, noi, grazie anche a questa norma, abbiamo potuto ragionare con gli uffici competenti, perciò con l'avvocatura, per individuare una situazione alternativa. Ecco, lo, la situazione alternativa appunto era quella dello spostamento all'interno dei parchi e delle ville storiche. luogo, chiaramente, come sappiamo e come possiamo immaginare, perché non dobbiamo essere per forza veterinari, più consono per un servizio dove viene utilizzato un animale, un servizio oramai comunque anacronistico perché parliamo di un trasporto, quello appunto tramite un animale, un trasporto che nasce negli anni eh, dell'Ottocento, ma oggi siamo nel 2020 e chiaramente non possiamo pensare di poter continuare e eh, diciamo prosegua un servizio, dove eh, un animale, appunto il cavallo, eh, lavora sotto sforzo in mezzo al traffico, eh, con chiaramente eh, una pavimentazione che non è idonea a eh, dei percorsi o comunque diciamo al, ehm, all'utilizzo appunto di questo animale. Ragioniamo anche sulle polveri sottili, sui PM10, sull'inquinamento eh, dell'aria che oramai insomma, eh, avanza sempre di più, diventa sempre più impattante per l'ambiente e per la popolazione, ragioniamo anche sui cambiamenti climatici, ragioniamo anche su problematiche di tipo acustico, perciò mh, claxon e vedi scorrendo, ecco, sono tutti fattori che non possono diciamo, eh, permettere all'animale di lavorare serenamente, ma invece chiaramente lavora eh, sotto stress e sotto sforzo. Perciò questa amministrazione, come dicevo, Presidente, eh, si è rimboccata le maniche, ha iniziato a lavorare su un regolamento dove ha interpellato l'avvocatura, il segretariato, ha interpellato eh, molte associazioni, ha informato appunto eh, queste associazioni che comunque sposavano e avevano presentato una delibera di iniziativa popolare, ricordiamo, delibera oh, che è purtroppo un Consigliere Agrancio, preste attenzione al microfono, per favore uh, scusate. Sì, grazie presidente. Eh, dicevo delibera di popolare che purtroppo, come sappiamo e come sa benissimo, non è, non è emendabile, perciò dovevamo, per forza di cose, avendo anche il parere eh, non positivo del Dipartimento Mobilità, eh, procedere con appunto eh, la bocciatura, perché eh, ieri si faceva riferimento più volte a eh, la modifica della legge numero 21 e eh, diciamo allora qui c'è una contraddizione nel senso si chiede a gran voce eh, la modifica della legge 21 però allo stesso tempo poi si chiedeva l'approvazione di quella delibera che chiedeva di eliminare tu il cura del servizio a attrazione animale se esiste una legge che tutela questo servizio è ovvio che quella delibera non poteva essere votata perciò c'è una contraddizione molto netta su quello che è stato detto ieri, una delibera che comunque eh, vede eh, l'appoggio del Movimento 5 Stelle ma purtroppo non vede l'appoggio della giurisprudenza eh, attuale. Eh, una legge che noi abbiamo più volte richiesto di modificarla, eh, so benissimo che i nostri colleghi al Senato eh, ci stanno lavorando e hanno iniziato a lavorarci eh, da tempo e abbiamo, abbiamo approfondito la questione anche insieme alla mia collega Annalisa Bernabei della Commissione eh, Mobilità, eh, proprio per cercare insomma, ecco, di spingere appunto, le commissioni competenti a modificare questo disegno di legge. Disegno di legge che purtroppo è rimasto ancora eh, come era, com era prima eh, e perciò ecco, questa amministrazione è, ha fatto benissimo a procedere eh, speditamente con questo regolamento. Eh, ricordiamo che un disegno di legge che poteva essere cambiato anche eh, negli anni addietro, io ieri ho sentito delle critiche dal consigliere Peronzi e mi dispiace perché quando si parla di diritti degli animali, di ambiente, di tematiche dove comunque ci deve vedere tutti quanti uniti, eh, credo che siano poco opportune diciamo, delle critiche politiche, però a questo punto eh, io po potrei dire che comunque negli anni addietro poteva essere modificata tranquillamente questa legge, eh, avendo anche nel comune comunque degli esponenti politici che oggi ricoprono il ruolo di senatrice, che comunque hanno sempre, chiaramente a loro dire, insomma, lottato per il benessere degli animali, potevano tranquillamente lavorare sulla modifica della, della legge numero 21, ma cosa che purtroppo non è mai stata fatta. Perciò ci troviamo dopo tante amministrazioni che comunque sul benessere animale hanno fatto poco e niente, perché sul tema delle botticelle noi l'abbiamo detto la nostra, il nostro motto durante la campagna elettorale era appunto coraggio eh, ci voleva eh, questa amministrazione per ragionare sulle strade da percorrere a tutela dei cavalli e, e questa amministrazione scontrandosi con una legge datata del 92 che nessuno mai ha voluto modificare appunto ha trovato un canale che è quello dello spostamento all'interno dei parchi e il regolamento che a me, mi dispiace anche da qualche mio collega che insomma, ha tentato, diciamo, da qualche forza politica che ha tentato di rallentare i lavori di questo regolamento, presentando pregiudiziali, eh, sospensive e quant'altro. Che ripeto, non fa del male al Movimento 5 Stelle o a questa amministrazione, fa del male agli animali e fa del male a quei tanti cittadini altamente sensibili che oggi chiedono appunto, che l'istituzione faccia qualcosa a beneficio dei cavalli e non solo. Perciò noi siamo andati avanti, siamo andati avanti con eh, anche degli avvocati che hanno collaborato con noi a titolo eh, gratuito, perciò è un regolamento che comunque dal punto di vista normativo è abbastanza solido, infatti ha i pareri positivi eh, di tutti gli uffici, di tutti gli assessorati competenti, di questo ringrazio il lavoro eh, dell'assessore Fiorini e dell'assessore Calabresi che comunque hanno poi ehm, dato, dato vita, alla fine hanno chiuso diciamo, il tema di questo regolamento e hanno prodotto anche la delibera sulle tariffe e anche quella sui percorsi. Perciò per smentire quello, comunque per rafforzare o per tranquillizzare il consigliere eh, Pelonzi, la delibera sui percorsi è ultimata e può andare in giunta immediatamente dopo l'approvazione di questo regolamento, questo per farvi capire che comunque c'è una sinergia, c'è una volontà forte di questa amministrazione per arrivare chiaramente a una riconversione di un servizio, quello appunto a trazione animale che comunque non, non può più andare avanti. Questa amministrazione come dicevo l'ha condiviso con le associazioni, ma Sappiamo bene che questo è un documento molto tecnico, nel senso che noi appunto, avevamo ragionato di spostare le bottiglie nei parchi, perciò dal punto di vista normativo il fine è questo, non ci sono molte cose da, da aggiungere eh, rispetto a un altro regolamento che è quello sul benessere invece degli animali, un regolamento che è stato rivisto da questa amministrazione con tutte quante le associazioni minimaliste che hanno lavorato ad un tavolo tecnico che ha dato vita poi a questo nuovo regolamento. Lì c'è stata sicuramente una condivisione più ampia perché c'è un indirizzo, c'è un'impronta politica evidente, forte dove comunque abbiamo richiesto la collaborazione di molte associazioni. Su questo regolamento che è molto tecnico chiaramente si poteva dire ben poco ma serviva più che altro l'apporto Giuridico di, di quei appunto di quegli avvocati che, comunque, eh, essere in qualche modo supporto normativo a questo strumento. E noi, Presidente, stiamo anche portando avanti con la consigliera Agnello eh, mi scusi, con la consigliera Guadagno eh, il regolamento, appunto, per il superamento dei circhi, perché anche lì c'è una legge nazionale che, comunque, eh, supporta. Eh, appunto le attività circensi e noi stiamo lavorando appunto per portare avanti questo regolamento, e perciò ecco, questo per farvi capire che comunque la volontà politica nel passato per aiutare e per difendere i più deboli non c'è mai stata. Perciò ci dobbiamo barcamenare su una normativa vecchia, su una normativa molto, molto datata che questa amministrazione, insomma, con gli strumenti che ha, con gli ingredienti che ha, cerca di difendere. I nostri amici animali perciò stiamo anche elaborando questo regolamento per il superamento dei circhi eh, stiamo, abbiamo eh, definito il protocollo d'intesa con le guardie zoofile importante per creare una sinergia con tutte le associazioni romane che tutelano i diritti degli animali e l'ambiente abbiamo eh, oltre questo insomma eh, stiamo lavorando anche ad un regolamento poi quando ci sarà modo eh, lo presenterò eh, chiaramente alla Commissione, un regolamento, una bozza di regolamento sulla gestione dei, dei canili comunali, insomma, diciamo, lavoro ce n'è tanto, eh, ricordando anche l'investimento che questa amministrazione ha fatto per il canile di Muratella, ecco, questo per farvi capire che comunque l'interesse eh, sul benessere, per garantire il benessere degli animali c'è e nemmeno è poco, anzi, eh, perciò eh, questo regolamento sicuramente... Eh, dà una svolta alla storia eh, dà una svolta perché eh, penso eh, mai nessuno è, era arrivato così, così diciamo, a fondo a una questione comunque eh, delicata annosa con un servizio di piazze e anche diciamo come dire una categoria che comunque eh, non ha mai voluto diciamo trovare delle alternative, noi l'abbiamo anche inserito nel regolamento, noi abbiamo proposto appunto eh, di riconvertire la loro licenza attuale in licenza taxi, proprio perché non vogliamo che le famiglie romane, perché sono famiglie romane, soffrano in un momento di emergenza o comunque in un momento di difficoltà, perciò ecco la riconversione della licenza è sicuramente eh, un, come dire, un supporto appunto per, eh, per queste famiglie romane, per questi lavoratori per dare comunque una, una, una visione ecco, di un futuro che comunque deve essere a livello economico sostenibile e sicuro. Ecco, Noi abbiamo messo questa proposta eh, di riconversione della licenza anche nel regolamento, proprio per dargli più forza e eh, abbiamo individuato quelle aree verdi per poter far circolare appunto le botticelle, perciò parliamo di Villa Panfili, di Villa Borghese, del parco degli acquedotti, sicuramente zone comunque eh, turistiche eh, che eh, racchiudono in sé eh, delle, delle perle di storia, di cultura, di arte come Villa Panfili e Villa Borghese, perciò è un servizio. Quello delle Botticelle che può eh, dare anche lustro alle nostre ville storiche, che sono delle ville appunto ehm, invidiate dal resto d'Italia e anche dal resto d'Europa. Perciò non vengono confinate nella periferia romana o comunque in luoghi diciamo dove non c'è ehm, appunto un, come dire, un. un un modo ecco, di eh, lavorare anche sul, sul turismo, nel senso che eh, vi sono quegli utenti che comunque eh, utilizzeranno questo servizio per poter eh, visitare le nostre ville storiche, anche per poterle ammirare e poterle approfondire ancora di più nella, nella, nella loro storia. Perciò ecco, questo è stato un lavoro molto complicato che, come dicevo, visto la collaborazione degli, poi dell'intera dell Commissione Ambiente e anche della Commissione Mobilità e con la collega Bernabè, appunto abbiamo sviscerato, eh, so che lei sta lavorando anche sul regolamento taxi, perciò eh, abbiamo sviscerato insieme quelli che potevano essere gli aspetti normativi per poter arrivare a un regolamento eh, molto solido. E io credo che… Eh, questo sia il percorso giusto il percorso che un'amministrazione virtuosa debba intraprendere appunto per eh, garantire il benessere eh, degli animali e eh, eh, chiaramente io spero e, e auspico a differenza purtroppo eh, del, eh, di una parte politica eh, forse mh, del centrodestra ma non tutti perché so che comunque c'è il consigliere Figliomeni che è molto sensibile a, ehm, a questa tematica, ma il Partito Democratico ieri comunque, pur avendo sollevato delle critiche verso di me e verso eh, questa amministrazione, comunque si è reso disponibile a perseguire questa strada, cioè a portare avanti il regolamento, a migliorarlo e spero anche che il capogruppo Pelonzi con il Partito Democratico e le altre forze politiche diano supporto a questo regolamento una volta approvato, perché chiaramente, come sapete… Potrebbe esserci, esserci il pericolo per eh, un, un eventuale eh, ricorso al TAR. Eh, e io credo che, comunque, qui se vogliamo arrivare a una conclusione che vada a beneficio degli animali e anche eh, del, delle persone che comunque lavorano eh, su, ehm, diciamo in, questa, in questa città, appunto in questa capitale, serva il supporto di tutti quanti e lavorare anche per, eh, per modificare la legge 21, accelerare affinché il governo il Parlamento agisca finalmente sulla modifica di questa legge e dia la possibilità ai comuni di intervenire non più con un regolamento eh, trovando eh, delle alternative appunto a una legge altamente vincolante, ma eh, dando la possibilità ai comuni di eh, superare questo servizio semplicemente con una propria ordinanza. L'avremmo fatto sicuramente quattro anni fa, non avremmo perso tempo, eh, ma anzi avremmo dato una risposta in, a beneficio degli animali all'inizio di questa consigliatura. Non l'abbiamo potuto fare perché chiaramente questa norma ci vincola. Ma l'amministrazione Raggi ha preteso di trovare una soluzione e di eh, comprendere come poter arrivare poi a una definitiva soluzione o comunque a un percorso risolutivo per garantire il benessere eh, appunto dei cavalli. Perciò questo regolamento eh, mira a questo, eh, non ci fermiamo eh, su questo dispositivo, nel senso che eh, lavoriamo per raggiungere i nostri, i nostri obiettivi, eh, non soltanto eh, verso, gli verso i cavalli ma verso tutti gli animali che vivono in questa città eh, dando anche eh, un messaggio alla categoria eh, sicuramente eh, potremo dare supporto a livello comunicativo interloquendo anche con le associazioni per eh, eventualmente qualora ce ne fosse bisogno di smettere eh, i cavalli eh, perché i cavalli chiaramente poi dovranno essere comunque accuditi, ricordiamo non sono di proprietà eh, di, questa, eh, di questo comune, perciò di Roma Capitale, ma sono di proprietà appunto eh, del, di chi detiene la licenza trazione animale. Ecco noi su questo potremmo dare supporto, come sapete a Castel di Guido vi è già un'area dove molti cavalli, per un, per un vecchio progetto vengono accuditi e, e su questo l'amministrazione potrà farsi portavoce con le associazioni, con appunto eh, questa istanza insomma, ecco, di, di, di vicinanza proprio per cercare di garantire il benessere a tutti, a tutti i cavalli. Perciò nessuno vuole regare danno agli animali, nessuno vuole regare danno chiaramente a chi detiene questa, questa licenza, creando un danno economico lungi da noi dal farlo, però dobbiamo eh, lavorare insieme per restituire ai cavalli una vita dignitosa e, ehm, e sostenibile, ecco questo ci teniamo, ci teniamo a dirlo. Oltre a questo noi Presidente lavoriamo anche su un progetto, portiamo avanti il progetto sulla eh, botticella elettrica pro, mh, progettata dal POMOS, eh, il Polo per la mobilità appunto sostenibile, eh, progetto che chiaramente aspettavamo di portare avanti in via definitiva dopo l'approvazione di questo regolamento e siamo pronti a lavorare su questo progetto con chi vorrà farne parte. Eh, Vi è un ordine del giorno presentato eh, da questa commissione, dal consigliere. Ferrara proprio per cercare ecco, di eh, proseguire questo percorso insieme anche a degli stakeholder esterni poi chiaramente quando ci sarà modo verrà presentato l'ordine del giorno e noi oltre a questo abbiamo presentato anche un altro ordine del giorno eh, dove chiederemo il superamento nuovamente della legge numero 21 e poi vi sarà un altro ordine del giorno a firma Bernabé per chiaramente dare sostegno eh, diciamo in termini chiaramente economici poi la consigliera che è più brava di me in materia entrerà sicuramente nel, nel merito. Eh, presidente, io eh, diciamo mh, ho terminato il, il, mio, il mio intervento, vorrei concluderlo. Eh, dicendo, eh, dicendo che eh, l'articolo 4 eh, a cui faceva riferimento il consigliere De Primo sulla sospensiva lì vi sarà un emendamento per cercare insomma, ecco, di poter erogare nuove licenze proprio per cercare di non ostacolare questo tipo di attività e vorrei concludere l'intervento con una frase eh, di Gandhi Presidente se me lo concede la grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali e noi su questo eh, ci stiamo lavorando e stiamo portando ardentemente il nostro contributo proprio per garantire il benessere degli animali e per dare, per dare un segnale morale di grandezza e anche di sostenibilità. Grazie Presidente.